Buongiorno a tutti, allora da questa settimana e per i prossimi due mesi, quindi durante tutta questa estate, abbiamo deciso un po' di alleggerire, come ben sapete, il nostro palinsesta settimanale del canale di YouTube eh, e quindi al posto il mercoledì al posto della live, della classica live sul Mindset, eh, ci sarà una pillolina e quindi oggi è il primo appuntamento di queste mini pillole sul Mindset. Prima di cominciare vi chiedo di mettere un like al video, di iscrivervi al canale, e di attivare la campanellina perché così non vi perdete tutti i contenuti del nostro canale che come ben sapete riguardano un po' tutto il mondo del trading eh, e quindi noi andiamo a curare un po' tutti gli aspetti, sia quelli tecnici che quelli appunto del mindset. Come primo argomento quindi oggi parleremo dell'autostima, dell'importanza dell'autostima. Credere fortemente in se stessi è una delle caratteristiche più importanti al di là dei risultati che noi abbiamo nel breve. Molte persone in base ai risultati diciamo, iniziali eh, si perdono un po' proprio perché perdono di fiducia in se stessi. Invece noi dobbiamo essere eh, molto bravi a mantenere alta questo, questo valore che è appunto quello dell'autostima non dobbiamo avere paura di sbagliare, non esiste chi non sbaglia. In qualsiasi mondo, in qualsiasi attività umana, anche i migliori fanno degli errori, commettono degli errori. La cosa più importante è imparare da questi errori, e quindi è come gestiamo noi gli errori che facciamo. I campioni in ogni tipo di ambito non sono quelli che non sbagliano mai, ma quelli che attraverso gli errori costruiscono vittorie ancora più grandi di quelle di quelli che avevano diciamo, contraddistinto e fatto diventare un campione. Quindi questo è un valore importantissimo. È fondamentale sapere che gli errori sono una parte del nostro processo di crescita e di apprendimento. Attraverso questi noi possiamo migliorare. Quindi non dobbiamo mai fermarci perché stiamo sbagliando, ma dobbiamo fare tesoro e imparare dagli errori. Grazie agli errori in più noi abbiamo un'altra possibilità, possiamo aggiustare il tiro in un certo senso, quindi dobbiamo avere questo tipo di mentalità, quello che attraverso gli errori piano piano dobbiamo sempre di più aggiustare il tiro fino a quando diventiamo eccellenti in quello che facciamo. E quindi eh, l'errore fa parte del processo di crescita, è solo una fase, il fallimento è solo una fase del successo. Eh, chiaramente nessuno parte e ha successo immediato bisogna attraversare determinate fasi tra cui quelle in cui all'inizio soprattutto all'inizio non tutte le ciambelle ci escono col buco tutto dipende dal nostro approccio ovviamente come abbiamo visto quindi il nostro approccio è fondamentale dobbiamo sapere che tutto è sotto il nostro controllo e se siamo bravi a capire questo capiamo che i risultati sono sotto il nostro controllo, non dipendono da, forze, da fondi e da forze esterne. Dobbiamo assumerci, dobbiamo essere bravi ad assumerci le responsabilità dei risultati. Nella fase iniziale questi risultati più delle volte magari potranno non essere soddisfacenti, più in là sicuramente diventeranno soddisfacenti e ci daranno grandi soddisfazioni. Però nella fase iniziale dobbiamo essere disposti e disponibili a prenderci l'onere del non piacere. Ecco perché quindi è fondamentale credere in se stessi. Noi dobbiamo partire da una consapevolezza che il mondo di oggi, la società moderna, quello appunto in cui noi ci troviamo, tutti noi siamo coinvolti, siamo in una, diciamo, in una sfera di iperinformazione, ormai diciamo che le informazioni viaggiano alla velocità della luce, si può dire. E quindi tutte queste informazioni e questi modelli di successo che ci vengono... Uh, sempre di più diciamo che si è a disposizione spesso ci creano a livello inconscio mh, in un certo senso una sorta di, uh, di specchio in cui noi non ci troviamo allo stesso livello ci giudichiamo male cioè nel senso che noi vediamo all'esterno tutta questa perfezione e quando dentro di noi a livello inconscio noi in un certo senso sappiamo di non essere così perfetti tutto questo non fa altro che appunto a uccidere sempre di più il nostro valore, la nostra autostima. Eh, ecco perché noi dobbiamo essere bravi a staccarci, a rifocalizzarci eh, su quelle che sono le nostre caratteristiche. Ognuno di noi ha un talento, ognuno di noi ha un'attitudine, ognuno di noi ha, è predisposto per fare meglio alcune cose particolari, non tutto. Non, non si nasce onniscienti al massimo si può pian piano imparare a fare un po' tutto. E quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a mettere l'attenzione, a focalizzarci sui nostri punti di forza e diventando più forti sui nostri punti di forza, pian piano, man mano, riusciremo a migliorare anche in quelle attività, in quelle cose in cui, specie all'inizio, quando le iniziamo a fare, non siamo tanto bravi. Questo non ci deve fermare perché noi possiamo migliorare in ogni tipo di campo, in ogni tipo di eh, attività, in ogni tipo di ambiente. Tutto dipende dalla reiterazione, dalla ripetizione, dall'allenamento e dal continuare a farlo. Quindi il nostro obiettivo deve essere quello di rompere lo schema del giudizio in cui sempre più siamo eh, diciamo spinti. Invece il nostro, la nostra attenzione deve essere quella di eh, migliorarci quotidianamente, di non giudicarci in base ai risultati a breve, ma di lavorare per cercare di acquisire dei risultati a livello più duraturo. Spero che questo video vi possa creare uno spunto di riflessione, perché questo è il nostro obiettivo con questi video che facciamo, non certo quello di, di darvi delle regole di vita, anzi è proprio quello di creare uno spunto di riflessione per cui man mano, quotidianamente, ognuno di voi insieme a noi può, può crescere nel, nel proprio ambito, nel trading e in generale nella vita. Quindi per oggi abbiamo finito, ci vediamo fra una settimana al prossimo video.